Andiamo a vedere se con la chiave rossa riusciamo ad aprire qualcos'altro, un'altra porta? Esattamente, direi proprio di sì. Quindi esagolo Esatto, esagolo rosso, triangolo rosso. Ok, Riproviamo triangolo qua. blu. E cos'era l'ultima? Quadrato Quadrato rosso? No, era giusto il triangolo, basta fare tutto in gira, Mamma, oh mia, che livello di disabilità, eccola. Ci siamo aperta, no, aperta. Quindi, questa, con questa abbiamo usato la, la rossa, un'altra fermata del tram. Non so sì, perché. Sì, secondo, secondo me, quelle porte, quelle porte portano tutte al tram. Allora, la chiamata, perfetto. Oh, no, gli altri Oh tram no, sono gli altri tram arrivati sono arrivati appena, appena, appena li ho chiamati. Questo no, invece. Forse ci sono dei controlli da qualche parte? Dei no. controlli da qualche parte. Non è che vicino al bottoncino c'è un pannello nascosto? Vicino al cerchio? Non l'ho trovato. Vabbè, allora da qua non si può andare. Niente, mi dispiace, ma no. Bisogna tornare per di là. Brinch è ancora morto. Brink è ancora morto. Ah, però, aspetta. Ho una reminiscenza. Cristallo luminoso. Con esatto. Brink. Eh, esattamente. Ho una reminiscenza di quando l'ho giocato. Ne ho due però, non posso usarne una. Ok, probabilmente succede. Chissà se questa cosa funzionerà. Anche se questi sono gli stessi cristalli che hanno risuscitato un alieno. Un al museo cosa? Per gli umani. Sì. Ma avrei dovuto vedere questa cosa io? si rompe. e a quanto pare funziona? no io adesso appena riusciamo voglio tornare Pring, a vedere a mi vedere sento... quello schermo mi sento, bene. mi sento, Cos mi sento bene cosa è successo? mi ricordo che stavo scavando il terreno è scomparso da sotto i piedi <ride> Brink sei stato morto per alcune ore sei stato morto per alcune voi, ore. Vuoi Voi Niente polso. Niente <ride> non è che si può uccidere di nuovo. No. Provo a usare il sulla testa di Brink Cristalli della vita in un, museo. Vita un, in un museo? Non è vero che ho avuto l'idea di come usare di un display? Ovviamente, li abbiamo capito. usati senza sapere risultato. esattamente Mi che cos'erano quindi che conseguenze potevano che avere Sì, tra l'altro mi sembra molto strano, e anche un, un, un po' gialloglio, Boston non mi ha solo risuscitato. Mi ha riportato alla vita: mi ha riportato alla vita. Che è la stessa, stessa più cosa più di fort, risuscitare vivo come non mai, io adesso voglio Brink tornare con col, eh, col tram di là. Brink non è più morto. Ma è davvero manca un senso <ride> <darci> dell'umorismo? <ride> Arrivederci, no, no, anche okay. sì, se. So certo. Arrivederci, <ride> Brink, <ride> non posso crederci! Quante pensi che siano le possibilità sì, che gli scienziati sulla Terra riescano a capire questi cristalli e a fabbricarne degli altri. Dovranno farcela e basta. Dovranno farcela e basta. Non non puoi immaginare, immaginare quanto sarebbe bello avere una tale forza che circola in tutto il corpo. Ah, forza. E possiamo usarlo per aprire la porta corpo. bloccata, mi sa? La mia mente non è mai stata così allerta. Dobbiamo sì, trovare altri di questi cristalli, se possiamo. <ride> Tanti tanti, mi sembra abbastanza drogato di questi cristalli. Ho preso questa incisione dal museo. Esatto. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Ho preso questa incisione qui proprio da sua nuclea. gliela possiamo dare a Maggie allora. Benissimo. Il mondo compito di Maggie, perfetto. Credi che Maggie sia capace di apprendere una lingua aliena? È molto intuitiva. È molto intuitiva, se senso cristallo potrebbe apprendere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Grazie Non credo di volerla fare Allora, prima di aprire la porta manomessa vorrei parlare con la donna manomessa Ma perché? Ma, ma, ma apri sta cazzo di porno Ma, ma no, guarda devi guarda, sempre guarda. procrastinare Che to' quanto Guarda che, che veloce che, che sono <ride> Fammi vedere sugli schermi Adesso ditemi Sullo schermo Su quale di questi schermi voi vedete Che usa un uovo per risuscitare qualcuno Io se ne incula Ma la l'ho allora, vai Alessandro! No. E poi, scusami Alessandro, dobbiamo dare la lastra la per la traduzione. La luna minore sta eclissando quella maggiore! Sì. Ah, questo è l'uovo, vedi? Eccolo qua, lo rompe. Gli butta addosso la roba. Non è l'uovo, è il coso verde. Sì, esatto, il cristallo, sì, dai. Ragazzi. No, esatto, questo è morto perché ha uno scheletro. Lo vedete che ha uno scheletro? Eh e certo. così invece torna in vita. Ok, andiamo dalla signorina uh, Rompina qua. Sì, che non si scandalizzerà sì. minimamente di vedere quell'altro vivo. Brink dove cazzo sta andando? Allora la parliamo Robbins. con la Robbins, di Brink. Brink. È di nuovo vivo. Brink è di nuovo vivo. Credere. Non ci posso credere. Neanche <ride> Spero che, sia la Spero che sia la stessa persona, questa è una speranza in effetti veramente importante. Questa biblioteca, come il museo, Penso è destinata a tante specie stata diverse, stata dice. Mm. Sì, mm. ecco, qui, qui scadiamo su una cosa, no? per quelle lingue che vengono create una per una essere comprese da chi ha lingua non si si la con mai conosce. A no? Come il disco dorato che è stato mandato nello spazio. E se tu non lo guardi, lo capisci consigli, sporata, non capisci una sborata? E l'hai fatto tu. Sì. Prato. sto pensando che sarebbe meglio lavorare di nuovo in squadra. Ah, vedi. Lui vorrebbe riunirsi in squadra e lei invece dice: eh, Fottiti. In una ceffonata di parole mi sembra una descrizione perfetta. Tavola, questa è per te. Ho trovato questo museo. Ho trovato questo museo. Iscritto. Riesci a leggere cosa c'è scritto? No. Non no. assomiglia ai simboli che mi hanno portato via non credo che sia stato fatto in uh, modo, che, che, fatto in modo che gli lo potessero, potessero leggere. Mm. Perfetto. Andiamo velocissimamente fuori e torniamo alla porta. Brinca, Brinca. mi daresti una mano qui? Sicuro. Mm. Al mio 3, attenzione. Al mio 3. Conto due, fino a spingi. 1, 2, spingi. Uh, la droga. No, quanti sono? Eh sì. Ai ai, ai. No, con che qua. Ok. Eh, la morte. È infatti. stata la più lunga apparizione di un fantasma. Mm. Non, non, non promette nulla di buono. Tutto il display si concentrava su questo contenitore. Tutto il display e si concentrava su questo contenitore. Sono questi Disprete. cristalli della vita... Ma, scusami, c'è qualcosa? Qualcosa quel che hai, hai parte... usato per riportarci in ah, vita? No, eh, appena finisci di parlare, video. esatto. Allora non potrebbe essere più evidente. Questi cristalli della questi vita cristalli sono il motivo per cui, cui ci hanno portato in questo, in questo mondo. mondo. Cioè, Ringgestionando completamente. Ehm. Hanno scoperto sì. il segreto scoperto della il segreto vita e, della e vogliono, e vogliono condividerlo. condividerlo Non credo proprio che qualcuno voglia condividere questa cosa Non stavi guardando Brink eh, Infatti Brink Non mi cuore. importa quale lingua parli Il fantasma ha preso la forma di un teschio Ci stava avvertendo Questi cristalli sono pericolosi sì. Molto pericolosi Era il, il simbolo del della morte. morte Sono molto Questi pericolosi Questi cristalli sono l'antidoto alla morte Ecco cosa voleva dire Mm -hmm. E se tu interpreti la proposta e riesco anche a capire cosa cioè, sta pensato però... a questo? L'effetto collaterale consiste nel fatto che non mi sono mai sentito meglio. Eh, per ora non è tanto se sveglio Brink. Se eh, tu realtà. avessi usato un Beh, cristallo no, della eh, vita su te stesso, la tua mente sarebbe lucida come la mia e capiresti che la cosa più importante da fare... Non è raccogliere so, aveva il suo memoria. Brink, sì, credo ma... che tu stia commettendo non un errore. Lui, cioè, che prima Penso che dobbiamo essere prudenti. Per persona, ma... Questi alieni <ride> sono buoni e gentili, comandante. Ci hanno fatto un dono. <ride> alieni buoni e gentili. Sì, certo, ma se certo. tutto è così perfetto, dove diavolo sono questi alieni? Forse si <ride> sono spostati verso un piano superiore. Cosa è? Exposure. O forse sono tutti morti. Vedi come ho offuscato il tuo cervello? Come fanno ad essere morti? Si prenderanno a pizza in faccia prima o poi però dati loro due. ad inventare i cristalli della vita eccolo eccolo che si prende la droga. Uno, due, tre, certo ne prenderò anch'io per analizzarle sulla Prendiamo qualcosa anche noi se possiamo, non sì, li certo. prendo solo per usarli, ma lo farai comandante, ha, lo farai, dov'è che potrei voler usare i cristalli a manetta? E magari mi <gasps> è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, fossile, è, un è un fossile. Non si possono usare insieme. mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi è venuto un'idea, mi Ah, non vedo la foto di tutti i suoi ah una nuova armazione eccolo non eh, eh, ci ha dato quello che ci serviva ti ho detto hey, che è una fossile credi che Brink? Brink? cos'è che ha? dove sei? che ha attivato sta cosa? Brink, esbovimi! ...una sequenza scrittata a seconda delle azioni che trovi. Brink, puoi sentirmi, puoi sentirmi! Mm. Sì. Brink è sparito. Dove sei, dove sei. Però, cioè, mi preoccupa questa cosa. Cioè, ehm, quando avanza nella trama, alcune parti... Maggie, Brink se n'è andato. ...se si stava comportando in modo razionale quando abbiamo trovato cose. una scorta di cristalli oh. della vita. Temo che quella roba dia a sua fazione. Hanno eh. alterato la sua personalità o qualcosa Adesso possiamo bene. fare due cose. O usare. Un fantasma ha cercato di avvertirci, ma Brink si sentiva troppo per ascoltare il suo consiglio. No, secondo me tanto sporco. Non ci sono forni cessuno corazza. È diventato una forma di In tutti i modi continuerò senza di lui. Non vedo cos'altro posso fare. E poi che si se trova di risuscitare. Sì, no, non ci aiutarei meno senza meno. Me la sto prendendo come un'offesa personale. Cioè, sì, infatti vi ho è un po' di così. Con me. Me. Forse è il dovrete che vuole stare con me. Prendiamo le ossa. Oh. Non posso prendere le ossa. No, no. allora dobbiamo costruire un puzzle. No, no, no, no, partito dalla gabbia toracica. Ah, la posso girare. Ok, partiamo dalla gabbia toracica.